Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati, basta una piccola donazione, anche solo un caffè, grazie e buona visione! Carissimi, allora dal punto di vista lachico, eh, ci eravamo lasciati il versetto 18, eh, leggiamo il versetto 19, il versetto 19 ve lo preannuncio perché sarà così fino alla fine del capitolo 18, è una questione molto importante per i cristiani, cioè quella che viene definita dai tecnici la scemitat kesafim. Il permettere e il proibire, sciogliere le gare, riferito in questo, in questo contesto a cosa? A me vi di dico: se due di voi sulla terra. Saranno d'accordo su qualche cosa da chiedere, qualunque cosa essa sia, sarà concessa dal Padre mio che è nece. Attenti, il Minyan da 10, questo anche nel, nel trattato di Barracotto lo vedremo, può passare 9, 8, 7, 6 per i 3, 2, il numero minimo per la preghiera pubblica, perché dice infatti dove due sono riuniti o tre nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Vi ricordate? Finimmo. Finimo così. E quindi l'attestazione che tra due cristiani, 2-3, c'è presente la Shekinah e quindi Cristo stesso, in funzione di un accordo tra due o tre, in merito a cosa? All'acquisto di una macchina, di una casa, di una vincita al totocalcio, no? no. Alla, ve l'ho detto prima, alla remissione dei peccati, al perdono, al condono del fratello se ti ha fatto qualche cosa. E infatti, e infatti la, eh, la parabola del debitore disumano attesta proprio questa, questa cosa. E quindi se noi siamo tutti macroscopicamente debitori nei confronti di Dio, regola interpretativa numero uno, di Bethillel Calvachom ha maggior ragione se siamo poco debitori col fratello perché siamo due esseri umani oggi a te, domani a me devo esercitare una misericordia altrettanto grande se Dio mi condona tanto io non posso essere un aguzzino per un poco e quindi ecco perché il padrone preso da ira eh, dice ma il Padre mio tratterà voi qualora non rimettiate di cuore ciascuno il proprio fratello, eh, indica che la regola base della chiesa di Cristo. Vedete quanti versetti, no? la puntata precedente, quella di oggi, addirittura fino, al capitolo, fino, al capitolo, fino alla fine del capitolo 18, quindi più di metà del capitolo 18, dedicato al all'accoglienza, al perdono, al condono, allo stare insieme, due o tre, che si accordano per questa situazione di perdono. Non può essere una cosa singola del singolo, ma deve essere una cosa, abbiamo visto, personale, ma anche comunitaria, con i testimoni. C'era tutta una, una lacca ben precisa che va adempiuta all'interno della Chiesa e quindi a maggior ragione, a maggior ragione, se di fronte a Dio siamo tutti macroscopicamente debitori per i nostri fratelli che ovviamente sono uomini come noi, fragili come noi, peccatori come noi, dobbiamo essere altrettanto misericordiosi. Non possiamo pretendere un atto di giustizia dalle gulei se Dio invece nei nostri confronti apre il cuore della misericordia. E quindi avevano detto l'altra volta, Amen dico a voi, tutto quello che legherete Sopra la terra sarà legato in cielo, quello che sceglierete sopra la terra sarà sciolto anche nel cielo, in funzione della riconciliazione del perdono. Beh, metti, in verità vi dico, se due voi sulla terra si accorderanno per Esheldavar, per chiedere qualcosa, avvi beshamai ten lì, il padre mio che è nei cieli, ve lo darà. E poi dice, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome, ani u bikerev, io sarò in mezzo a voi che fa e chiede quante volte dovrò perdonare al mio fratello se fa peccato contro di me fino a sette volte ricordate in Genesi abbiamo fatto così accenno la volta scorsa l'ame che se uno gli faceva una scalfittura lo voleva uccidere quindi non c'era neanche l'occhio per occhio dente perdente dente era scalfittura per morte l'ividura per morte e una rappresaglia vera e propria, sette volte tanto di ciò che è stato offeso. Ebbene, se si arriva fino a settanta volte, Gesù dice fino a settanta volte, sette che vuol dire l'infinito, l'infinito, l'infinito, l'infinito. Se qualcuno la domanda è ben precisa, quante volte dovrò perdonare mio fratello se fa contro di me, non contro altri, è contro di me. Dice fino a sette volte, e Gesù si risponde: non dico sette volte, ma settante volte, sceva dove dietro questo sceva non c'è soltanto il 7, state attenti, ma c'è anche, è un termine bello, ambiguo, perché indica anche l'alleanza, il patto, no? La, la, la, la, la, il patto vero e proprio, più che, più che alleanza, anche l'alleanza, che vuol dire 7, vuol dire però anche questo chiuderla in alleanza, ecco, 70 volte 7, 70 volte in alleanza in alleanza, quindi non un far finta che non sia successo niente, si affronta, si supera e si fa una nuova alleanza, esattamente come hanno fatto Bercevua, Ber Avram e Abimelech, Abimelech che eh, non avevano litigato loro due, ma i servi delle due fazioni, i servi di Abram con i servi di Abimelech, però dopo quando hanno fatto il patto, hanno fatto, eh, hanno fatto pace, addirittura hanno fatto un patto di cui posso, ci ho bevuto, eh, quindi, ancora, infatti dicono Abimele che Beresheva e intorno a quel pozzo si è creata veramente, potremmo dire, una nuova, alleanza, una nuova alleanza. E quindi non dovevi fare, no, dice il, il padrone, al servo cattivo, che con il suo conservo addirittura era andato oltre al debito morale, progettandogli addirittura il carcere, e noi sappiamo che per debiti non esisteva la carcerazione in Israele ma semmai tra virgolette il, il, la, noi traduciamo schiavitù in realtà è un servizio comandato dalla legge fino a sette anni fino a sei anni, settimo anno c'era l'affrancamento del, del debitore del fratello al fratello noi traduciamo schiavitù perché è un lavoro forzato ecco, ma non è che fosse una schiavitù come immaginiamo noi no? ecco con la perdita della libertà ecco. per lui dire la libertà di servire devi andare a servire a lui sei anni quindi non devi fare tu questa scemità che si affima al tuo compagno così come lui l'aveva fatta a te, questo condono? E sdegnato, il padrone viene in mano agli aguzzini. Nel Padre nostro, preghiera che sostituisce lo Yom Kippur, quindi capite l'importanza anche liturgica del Padre nostro, eh, perdonaci come noi no, rimettiamo, rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Questa, questa, questa cosa, questa, questo istituto giuridico, lachico, rabbinico della Shemitat Kesafim viene pretesa nella Chiesa. Quindi così anche il Padre Mio Celeste farà ciascuno di voi se farete Shemitat Kesafim al vostro fratello. Quindi se voi sarete duri ci sarà la Shemitat Kesafim, anziché il perdono in Shavua, in patto, e dove due, o tre, dove due o tre sono riuniti, quindi la presenza della Chiesa, la presenza dell'alleanza, di un perdono propositivo per un nuovo patto di, di amicizia e di fraternità, e se voi non rimettete, chiaramente, se non condonate al fratello, e qui possiamo proprio dire fratello perché si parla della Chiesa di Cristo, il Padre vostro non vi perdonerà. Ci saranno altre alla di Cristo, quando dice se avete qualcosa contro qualcuno, dovete fare un'offerta presso l'altare, questo vale anche per i cristiani, dove Cristo è l'altare, oltre che il sacrificio, il sacrificio è sacrificante, dovete prima riconciliarvi, se qualcuno ha qualcosa contro di voi, notare addirittura, e poi potete, siete liberi di fare, di fare la Vodà. Hashem, il servizio di Bene, abbiamo concluso quindi le Alakot del capitolo 18, Shemme, il mese prossimo inizieremo con le Alakot del capitolo 19, che è sempre un discorso per la Chiesa. Ciao e alla prossima!